Castello di L'Andriano. Una storia che si è tramandata fino ai giorni nostri. Racconta che qui, nel Cinquecento, abitava una donna. Una donna di nome Janet, forse. E che questa poi fu perseguitata e accusata di stregoneria, bruciata viva nella piazzetta decente al Castello. Si narra che il suo spirito tuttora vaghi per le mura. A volte pacato, a volte aggressivo, ma di certo non fa mancare la sua presenza. Si manifesta in svariati modi, con ombre, con luminescenze, insomma, le tenta tutte. E pare che a volte ce l'abbia addirittura con gli uomini, che gli faccia sentire quello che lei stessa ha provato nel momento della sua morte. Ciao ragazzi! Allora quella macchina col cofano aperto è la macchina di Teresa Siamo alla vigilia del giorno dell'indagine E il giorno prima dell'indagine ogni volta Teresa prepara la macchina con tutta la valigia, la strumentazione Controlla se manca qualcosa Adesso andiamo a spiarla Per me sta impazzendo a cercare di capire dove ha messo la videocamera Non si è accorta che l'ha lasciata su Anzi secondo me assorta come nei suoi pensieri se riesco a fare il ninja e andare da dietro Non ti sei accorta che ti sei dimenticata qualcosa? Stavo guardando adesso che non c'è la videocamera <ride> E te l'ho portata amore mio Ma culo. <ride> Ma portata Ti ha detto che ti riprenda, si scarica Ma l'hai lasciata su, te l'ho portata giù no? E sto facendo vedere a stai facendo vedere? Ai tuoi fans la vigilia de, de, de, dell'indagine che cosa fai? Che cosa? Che prepari la strumentazione, che controlli tutto, eccetera. Che carico tutto e dalle poi di rompire le balle. Allora, la videocamera già manca. Poi. K2 l'hai preso? Si. Sì. Ghost Box? preso. K2 se tu sì. K2 sì. La torcia. La torcia l'ho presa. Trepiede. Si. Sì. Poi. Il generatore. Il generatore. E comunque alla fine della fiera hai voluto deviare il discorso eh cioè o sbaglio di che? dello, dello spavento che mi hai fatto prendere ah beh vabbè dai, no, è, un, no, è, dai è, un, bambini, è un buono cosa bambini no. dai non è che ah, dici no. allora la lussi nell'armadio non ti è bastata no mi... <ride> <ride> no basta non... che poi Teresa sa <ride> A essere vendicativa in modo spropositato Se tu gli fai uno lei ti risponde con 10 Quindi andiamo a mettere la telecamera Ed è la carica e andiamo su dai ok oh. Aia Ti sta bene Vedi che il karma Il karma vince sempre Aspetta a te ce l'ho storta Stort? <ride> Mi sono fatto malissimo Mi son fatto. <ride> sono fatto Sto scivolato sullo spigolo del marciapiede Chi la fa la spezza ah. Andiamo su, e metti un po' di ghiaccio in fai due massaggi, dai. Cosa che vuoi? Un <ride> <ride> i massaggi. Dai, spegni che ci serve la telecamera. Ciao ragazzi, siamo arrivati in un posto stupendo. Siamo in provincia di Pavia perché oggi rifaremo un'indagine io Alessandro insieme a Cristo e Claudia che dovrebbero andare. Sì, siamo già arrivati e li aspetteremo vero Ale? Verissimo, mi fai parlare allora, Meno male? <ride> di qualcosa? Niente, ci sono anch'io, c'è anche Ale, mi faccio l'inquadratura da solo così per la gioia dei miei fan e ho accettato volentieri solo perché avrò la possibilità di conoscere altra gente che fa questo lavoro qui come la sua Teresa curiosissimo una scusa perché ormai ci ha preso gusto a venire indagine e quindi ah c'è no, sì. con noi un'altra coppia sì. dove lei ha paura come me quindi c'è una sorta di supporto morale vabbè come tutti e noi abbiamo paura Solo c'è chi manifesta di più. Okay. E dai, tra un po', tac, si gira. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Al mio, okay. <ride> Un cercato che non c'è. Già sono in ritardo, già sono in ritardo. Ah, adesso li vediamo arrivare. buongiorno, buongiorno. Qui questa è Claudia, io vi volevo presentare una personcina è la donna maledetta? Ehi. no, è l'assassina l'altra poverina è senza una scarpa L'ha persa poverina, te l'ho detto io Cioè, che... cioè, io sono perché non la voglio avvicinarmi no, non la secondo te, no? dimmi cioè, se io interagire con lei sì, anche solo vicino alla mia cotterna questo fa sì è che porta bene oppure porta male secondo me no poi se porta bene o porta male è tutto bello. si eh sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. ragazzi stiamo per entrare in un labirinto speciale guardate un po' in questo video merita non so quanti like dai <ride> Vai, vai, vai, eh, vai. ragazzi mi raccomando gli avvieni salutate sì. Ma fatto, non avrebbero, non anche quello è vero per <ride> c'è si sì, ci sono oh. Okay. Oh. tu sai quanti eh, quanti animali avremo addosso tra un po oh, mamma, Vai, vai, vai, vai, vai, non fermate. Non armato, eh. Claudia, prendi la cena per stasera. <ride> okay, un... okay. Okay. No, di sempre, tu devi solo entrare. Vai. Vai, Claudia. <ride> Ma se vediamo che in ciocchi anafilattico, di Ma dove cacchio mi hai portato, Terra? Io non lo so. <ride> Dai ragazzi, è un Alessandra po' di spirito Ma fa caldo, ci sono le zanzare. Potremmo andarci in piscina per conoscerci meglio? No, in mezzo alle pannocchie <ride> oh, Adesso arriviamo. Però in realtà questo qui deve essere fatto un video. questa è avventura. <ride> no ancora un pochino ancora 10 metri ah, guarda tieni conto okay. tieni come punto di riferimento vista porca miseria sono bloccato che cazzo siete passati ci sei? Ale ah, batti un colpo Che? cosa batto? due pannocchi insieme? mamma mia ragazzi Guarda quanto da fare, vai, va, va. È. vai vai vai vai vai vai vai hai un gigante dai mamma mia Ale ci sei? Sì. dai dai dai dai dai dai dai dai dai ci dai dai dai dai dai attraversavano un campo di grano falciati non ci sono mai spostato no no ti sei no vai no no no perché sei bloccato qui? eh no no no no no lo, lo vediamo un po' ma la fine è, è, è super lunga Vedo anche vicino? il muro, vedo anche il muro, dai no, è, è vicino, è che... vicino Ma eh, non lo vedo, non lo vedo. Ah. Dai Ora dai, ci togliamo i buoni! le palle. Eh, devi... eh. Non ho capito, va bene, meglio l'acqua la non ad agosto volta. più che altro, no. dai che è finita, occio, occio, dammi E roba, dai, così, io non ho nulla in mano, Okay, siamo oh. Vedi la luce? Siamo fuori dal tunnel. Ok. C'è. Uh. Okay. Okay. Sì ci puliamo un attimo? Tutti. Sì mamma che sbaccata ma chi me l'ha fatto fare? Yes. interessante eh? interessantissimo tele in eh? sì, sta st st arrivando il temporale siamo stanchi fa caldo ma provato cosa? sono solo piante lì? vado avanti io eh guarda, guarda guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. occhi sono un po' di spine eh trovate vero? guarda wow guarda. guardate che la parte peggiora ancora deve arrivare ve lo dico qui? Eh. Sì? Sì. Vieni. Ah, non ti svelo nulla, vieni, vieni, La parte peggiore deve ancora arrivare Va Ah, benissimo. Potresti uh. fare? Eh, sono caduti anche un po' di alberi. Ma e acquisti ci sono ancora o sono. Sì, siamo. Ok. Attenzione qua, eh. Stiamo un po'. Ricordiamoci stanotte anche. Stavolta vabbè, abbiamo la tarciona, quindi... dire che questa casa è sull'isolotto tutto tutta attorno a... ...l'Uma. Sì. Sono le ortiche, eh. No, le ortiche no. Stai sì. sulla sinistra. Da, da, da, da, da, da. Oh. Che bello io ribadisco il concetto ma sposarmi qua normale che mi preparava <ride> i manicaretti no oh, mamma mia dov'è qua adesso? Scusate, no mi piace sei cri attenzione qua davanti eh adesso allora, un po' i fichi qua Ok, questa, questa c'è le spine, eh? questo rametto, eh. questo la davanti a te. La no. Mi ha graffiato la faccia. Bravo, chi è che No, magari c'è il cancello davanti che è aperto e entra da lì. Ok, dai, Aspetta, occio, mi sei incastrato? Uff! Guarda wow. qua. Oh, no, no, no, no. Aspetta, dai all qua. Allora qui bisogna fare attenzione. Oh, è vero però eh. Eh. voglio vedere aggiunge un po' di poi col vento che arriverà tra un po' mi andare dentro dai siamo dentro